Ciao, sono Marco e sono qui a spasso con il fedele amico a quattro zampe che per il momento abbiamo perso di vista, ma lo ritroveremo presto. Passiamo tutta la vita, tutta la vita ma in maniera così naturale, perché non c'è via diversa, a fare cose e ottenere dei risultati. Alcune cose sono più ricercate rispetto ad altre, cioè ce le mettiamo proprio come obiettivi, non erano cose che capitavano sul nostro percorso. E quando non riusciamo a fare qualcosa, una di quelle cose lì, una di queste cose che ci siamo prefissati di fare, preimpostati nella nostra mente, che volevamo ottenere, che cosa facciamo quando non otteniamo il risultato? Andiamo a cercare delle cause esterne a cui darne la responsabilità. Questo però ha un aspetto estremamente dannoso per tanti aspetti e ne voglio parlare con te perché ce n'è uno di questi aspetti che credo sia veramente molto dannoso nel momento in cui noi troviamo una soluzione a qualche cosa che cosa facciamo? ci rilassiamo e allora siccome abbiamo trovato qualcuno cui dare la colpa del nostro fallimento ci rilassiamo non pensiamo più a al motivo per cui non abbiamo ottenuto il risultato realmente, non cerchiamo più la nostra responsabilità personale nel non riuscire in quel qualcosa, non la cerchiamo più e questo è molto dannoso perché eh, ci blocca, blocca la nostra crescita proprio per il fatto che nel momento in cui smetti di pensare smetti di crescere e questo non deve avvenire. Quindi non cercare eh, alibi, non cercare cause esterne a cui affidare eh, la responsabilità dei tuoi fallimenti, di quelle cose che non sei riuscito a fare. Prenditene la responsabilità totale, totale, anche se non è tutta tua. Cerca il modo di eh, evitare che succeda ancora e continua a pensare finché non l'hai trovato. Non dare responsabilità esterne, non ti conviene. Spero di esserti stato utile con questa riflessione, io continuo la passeggiata col fedele amico a quattro zampe che a quanto pare ha trovato compagnia e ti saluto con un abbraccio. Ciao!